Ciao a tutti, da questo sito, provincia di Biella, ho scaricato un file in formato ECW, che è un formato che permette di, eh, <coughs> di comprimere notevolmente le dimensioni di un raster. Tengo a precisare che questo formato ECW è un formato proprietario, quindi occorrono delle licenze per poter utilizzarlo, eh, diciamo così, in eh, una produzione, quindi in un lavoro. Ma vediamo come poter eh, aprire mh, in QGIS un formato ECV. E CW. In realtà non tanto come aprire questo formato, ma come trasformare questo formato in un formato geotiff e quindi compatibile con QGIS. QGIS non supporta questo formato ECW in quanto, ripeto, eh, non è un formato aperto, non è un formato libero. Eh, di conseguenza, nella, eh, diciamo così, nel, nelle versioni eh, compilate di QGIS non è presente questa libreria. È possibile, eh, tramite alcune procedure particolari, eh, rendere il supporto di ECW anche in QGIS, ma non mi occuperò di questo in questo video. Ma parlerò solamente di come trasformare un ECW un ECW in un formato geotiff e quindi è facilmente leggibile con QGIS allora ho già scaricato un file ECW ed eccolo qua questo formato qua infatti se provo ad aprirlo con QGIS infatti con semplice drag and drop drag and drop, vedete qua mi dice eh, sorgente data non valido o sconosciuta Ecco, allora, vediamo ora una semplice procedura per poter trasformare questo formato in geotiff e quindi leggibile da QGIS. Allora, per far ciò basta collegarsi a questo sito, che naturalmente poi il sito, il link lo metterò nei commenti del, del video. Basta scaricare questa release release1700 gdal mapserver.zip e basta scaricarla. Poi consiglio di crearsi di creare una, una cartella sotto C e la chiamiamo gdal. Vedete il file è questo qua, quello, il file zip. Poi questo qua è, basta semplicemente dezipparlo qui dentro. Dopo che si dezippa, qui dentro, basta avviare questa, uh, questo file con l'estensione BAT. Cliccandoci due volte sopra, ecco qua, compare questa shell. Quindi, qua basta scrivere un semplice, eh, un semplice script, tipo questo qua, gdal translate puoi scrivere questo trattino off gdif perché lo vogliamo trasformare in geodif poi subito dopo dobbiamo scrivere il percorso del, del raster ecw e il percorso dove vogliamo che venga uh, trasformato il, il, il raster in tif, geoTIFF. quindi copiamo questo Copiamo, copia, andiamo nella shell e incolliamo, quindi ripeto, il comando è gdal translate trattino off, gtif è il formato finale che vogliamo, quindi il primo è il percorso del file in formato ecw e la seconda parte è il formato di output, Fa, basta fare invio, ecco qua in due secondi ha fatto il tutto andiamo a vedere cosa otteniamo ecco qua ecco qua abbiamo chiamato prova già è visibile quindi basta prenderlo e drag and drop in QGIS ed ecco qua naturalmente è un questo qua uh, il file uh, sorgente C non conteneva informazioni sulla proiezione, di conseguenza l'assegniamo assegniamo noi. Ed ecco qua, in formato TIF. Naturalmente, per assegnare, per assegnare direttamente il, il sistema di riferimento eh, avviamo sempre la, la shell Copiamo il percorso, questo qua, basta aggiungere qua, dopo COTIF, basta aggiungere meno ASRS, naturalmente scritto minuscolo, ASRS spazio EPSG 32633. Quindi copiamo nuovamente questo, copia, andiamo nella shell, Incolliamo, invio, errore. Ah, vero, dovevo cambiare il nome che altrimenti si sovrascrive. Vabbè, eh, lo cambiamo direttamente da qua. Mettiamo 2, invio. Ecco qua. Ora andiamo a vedere, sempre sul desktop prova 2, eccola qua, prova 2, QGIS, ecco qua, questo faccio nuovo, ritorniamo qua, drag and drop, e direttamente non mi chiede più nulla. Ciao, alla prossima!